Colazioni pre-giornatona, Mitt. <ride> Straina ansia. Io uh, Quindi ieri è tornata la sera benissimo, ci siamo allenate, abbiamo fatto una passeggiata, abbiamo mangiato e quindi fare tutto da live così è più comodo. E, e adesso ci dirigiamo verso la Mitt e incontreremo Mitch, Carolina, Francesca. Marco, Simone, Cassidy è qui con me e, ed io insomma ci andremo ad allenare e poi alle 15.30 ci preparo uno. Dobbiamo scendere? Sei pronta? Sì, aiutami. Ora sì. L'ancio incomincia a partire a mille I'm A me batte forte il cuore. Da questa mattina da quando si <ride> è svegliata. Non vorrei Non ha dormito molto. <ride> no, si vede. Sì uh -huh. Belle occhiaie. Incognito Silvia. Ah già. No, non mi funziona. chi è quella brutta gente buongiorno ciao ciao oh, ciao come sei spesso da vivo è vero ciao sì. Sì. Oh, ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao si oh, sì, che bello bella. Ciao piacere sì, Silvia bella. Ciao sì. Silvia sì. piacere Ditemi allora, dove mi, mi devo mettere io tanta bella gente ci ci siamo, ci aspettiamo. Le Buongiorno a tutti Non so dov'è ma adesso la chiamo sennò... la Arla, No dai, io, dai, io continuo tu. a dire che voi due sembrate eh, soltanto eh, i video le eh, telecamere Ci siamo siete un po' ripresi <ride> no, siete un io. po' osservato Beh, prendere a me la presentazione allora sì giusto 5 minuti per farvi capire che cos'è McFit Global Group per chi lavoriamo io e Luca No, stiamo allenando più o meno ti stai allenando piano piano comunque comunque è vero ve lo dico mi davvero la pelle perfetta così. ma non è vero come fa vedere nei video ma perché sono lampada no ti giuro io ho sempre detto non è possibile qui ci deve essere qualche so qualche pulizia è perfetta fra, arrivo e ti giri. <ride> Allora la Silvia ha molta fame, oltretutto lei Buone ha prenotato un... Ha prenotato la pizza senza oh. glutine, io anch'io ho tantissimo fame, io so che la Silvia si prenderà una pizza con la prezzata. <fielly> <Christie>: Eccola <tose> <cettino> <gmail> <suff proszę> Ha Buona! Allora io oh, non Margherita... ho non Allora, quando stavamo a Roma, con questi le ragazzi le quale, qua, quindate, lui Mi hanno insultato perché. Cioè non è che mi hanno insultato, però mi stavo grazie allora per me la vegetariana ho risparmiato con... l'aglio un po' di carne una vegetariana con le una sì. un po' di proteine sì. Cioè, tu vai a chiedere a lei, scegli le tutta <ride> hai la prestazione del tutto Tutta magari due euro Cioè, nonché quella che quella che è <ride> Marketing <ride> Qui la pizza è arrivata a tutti Trade che ho la, la sfigatina sfigata Non li guardare Silvio, non li guardare, non li guardare Scusi, già sono sfigata di mio, forse non me la porta nemmeno Forse nemmeno <ride> No, mm. la no, notare la pizza lo spessore ragazzi è eh, napoletano lo spessore. allora tu, tu, devo tagliare oh. scusa no, no, no, no, buon appetito no, buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Tutti quanti... Cioè, che, che mondo sarebbe senza pizza così è un mondo senza pizza è <ride> <ride> un mondo di meno unico rotami è bravo e senza gusto puoi portare paper. Per voi, eh. oh. lui Simone, il pepe è un piacere buon appetito buon appetito buon appetito grazie il difetto dei narco è cioè, che veramente ogni cosa è colpito, di... non so quello che ha detto, lo dico, cioè tempo faccio così non so che frate ha detto, devo tornare indietro. Non sappiamo il luogo del meet, adesso metti un attimo a fuoco in incognito finché non troviamo gli altri Come <ride> di E pensa che... No, ne fanno... lì, oh, vado a casa, non è so che... Non è che... Non è che... Non è che... è che... è che... Non è che... Non è che... Non Io che... Non è che... Non che... che... è <that> sì, Non e <that> Nessuno ha visto niente Ma è permanent Sì, cioè anche se non è mai tanta persona Ah, non è vero Mi vedete a Bordeaux, però vabbè Per <ride> firmare i caschi Tu sei alta però Guarda che per sentire me dovete essere un po' fuse Però... Per quanto ci hanno impiegato gli altri? Molto di più, eh. grazie <ride> che più che altro non, cioè, non, davvero non costruisci, come se io parlassi a una mimica, mia mamma, a chiunque. La cosa, è la cosa che ah, le piace i Salutiamo la Simon Fit. Ciao Simon Fit. Jimmy questa volta te l'ho io vigile infatti <ride> Jimmy ti adora papà mi eh, fa papà per delle per cose farlo. buonissime perché tu me le fai? è una bella persona internamente cioè non solo per ragazzi che hai detto per alimentare però la piazza generale così e grazie adesso riuscito a cominciare a essere lontani tu puoi farlo tu perché io sto tremando <ride> Volevo concludere questo video in stile fashions e quindi fermandomi un attimo a riflettere e a parlare. Uff, è stata una giornata pazzesca, è iniziato tutto con l'arrivo di Valerio giovedì sera ed è stato tutto venerdì con me, siamo stati tutti i giorni insieme. Io personalmente, e glielo ho anche detto, sono una a cui piace stare da sola, mi piace avere i suoi spazi e io a volte, spesso, mi reputo una persona noiosa, quindi prima che arrivasse, comunque io e lei ci siamo sempre soltanto sentite attraverso messaggio, sui social o per Whatsapp, e comunque non ci eravamo mai viste prima, quindi prima che arrivasse avevo un po' timore, non che lei invadesse i miei spazi, ma che io non fossi in grado di intrattenerla per un giorno, avevo paura che dopo un po' si annoiasse di me, che non ci fosse più niente da dire e invece ovviamente come al solito bisogna sempre buttarsi, farlo, non avere timore di fare qualcosa soltanto perché ci si creano queste 10.000 pare e infatti poi è arrivata e abbiamo passato questa giornata insieme bellissima abbiamo chiacchierato un sacco, abbiamo passeggiato, ci siamo allenati abbiamo condiviso le nostre conoscenze, le nostre paure. Abbiamo portato la nostra amicizia a un altro livello, abbiamo aperto il cuore una all'altra, si sono dette cose che sui social non ci saranno mai dette, perché comunque ho trovato una persona che condivide il mio stile di vita e questo è qualcosa che accomuna in modo pazzesco. Tutti che lavorano, io il cazzesco. E si chiama anche Bonibit. Ti vedo sofferenza. Dai, vado fare lì allenamento Sono proteine basta Chocolate brownie, my protein Chocolate brownie, my protein Invece ho il mio paninetto Che paninetto Bariri mi ha spaccato Io Sì, un pochino Ho mm. okay, qua cool. Hai bisogno di aiuto? e questa sensazione l'ho provata anche il giorno dopo a Milano prima di incontrare gli altri avevo il cuore che mi batteva mille, avevo anche paura poi quando li ho incontrati è come se li conoscessi da anni e come se fossimo stati amici da sempre è stata una giornata stupenda in loro compagnia in compagnia di persone che condividono il tuo stile di vita, condividono quello che fai, ti capiscono quando parli di video, di tempi, di come gestire eh, tutto, ma soprattutto che ti supportano. Viviamo in un mondo dove la prima cosa è la competizione, primeggiare sugli altri, arrivare primo, battere gli altri, e invece ho incontrato sei persone, sei ragazzi, che non hanno questo come obiettivo, nessuno di noi ha questo come obiettivo, perché siamo tutti diversi, abbiamo tutte storie diverse e diamo tutti un messaggio diverso quindi non c'è assolutamente bisogno di competere. E questo mi fa tantissimo piacere, soprattutto nell'ambito delle ragazze, che solitamente le ragazze sono quelle più tignizze su questo aspetto. E invece noi quattro eravamo davvero il quartetto perfetto, ci, ci siamo trovate benissimo, era, stavamo proprio bene insieme. Io non ho vlogato tanto, se avete visto, ho fatto qualche riprese e tutto, ma non so ancora come avrò modificato questo video, ma penso ci sarà tanta musica. Perché ho cercato di godermi il momento Per fortuna ho trovato qualcuno Che durante il meet in Duomo Mi uh, ha incominciato a filmare Mi ha fatto qualche ripresa Perché se no non avreste visto niente del meet Perché ero talmente impegnata a incontrare le persone Che non mi sarei mai messa a filmare A puntargli una fotocamera in faccia Soltanto per fare un video Mi stavo godendo il momento E è stato bellissimo E questo anche in palestra la mattina Quindi non ho Potuto magari uh, farvi vedere che parlavo con gente, ma soprattutto cosa che vi starete chiedendo tutti: che parlavo con Carolina. Ragazzi, io e Carolina non abbiamo nessun problema, siamo amiche, ci siamo scontrate all'inizio ma poi abbiamo capito che quelle differenze che comunque erano state amplificate dalla situazione anche dalle persone un po' cattive che cercavano la pagliuzza ovunque per cercare di appiccare il fuoco siamo state anche un po' eh, colpevoli di questo e lo ammettiamo ma ci siamo incontrate ed è stato quasi amore a prima vista condividiamo questo stile di vita e questo è uno stile di vita che accomuna tantissimo e accomuna me con voi e accomuna me con loro, con Carolina, Francesca e Valerie. Quindi mi dispiace per chi sperava in un po' di drama, ma io e Carolina siamo amiche, quindi spiacente <ride> e sarà così per lungo tempo, lo spero. Non c'è bisogno di essere uguali per essere amiche, ma soprattutto... Non viviamo in un mondo fittizio, noi siamo ragazzi, noi abbiamo la vostra età, io ho 23 anni E davvero mi incontrate per strada e sono una ragazza normalissima Nessuno direbbe lei è famosa o comunque sì, famosa, cioè io non mi reputerò mai famosa Però radunare 200 persone a un, in piazza Duomo a Milano per venire a salutare me è un livello di famosità abbastanza elevato, quindi io e queste persone non viviamo in un mondo fittizio noi siamo persone vere e questo è davvero qualcosa che ho provato in questa giornata parlando con loro il fatto di essere persone vere potremmo essere famosi e tutto conosciuti, ecco, usiamo la parola conosciuti potremmo essere conosciuti da tanti, ma noi rimaniamo comunque qualcosa di vero e una cosa davvero che ci tengo a sottolineare è che queste persone conosciute in generale sui social, i vips, le persone famose, vedo sempre che ricevono. Fanno le cose per diventare sempre più famosi, sempre più popolari, però non danno mai niente. Invece queste persone, io, Carolina, Francesca, Simo, Marco, Michael, Valerie... Diamo indietro, diamo tantissimo, ognuno di noi dà un consiglio diverso, un consiglio che seguiti tutti vanno a completare Un'immagine, una figura possono aiutare in tanti modi diversi, non c'è bisogno di essere uguali per aiutare qualcuno Ed è questo per me è stata la, una delle cose più belle, anche trovare un gruppo perché voi sapete che questo stile di vita è un po' A volte ti emargina un po' O comunque se non ti emargina Perché io non mi sento assolutamente marginata Però comunque ti fa sentire un po' diversa Un po' maestrina Tutti che cercano di rivolgersi a te Per sapere qualcosa di più in ambito fitness E tu sei sempre lì a dare un po' di lezioncine Quindi lì invece Stavamo condividendo non, Nessuno insegnava a nessun altro Perché tutti più o meno sappiamo Magari uno sa di più su un argomento Magari uno sa di meno sull'altro Però Comunque eravamo tutti allo stesso livello e quindi ci si parlava, ci si confrontava e, e io mi sono sentita davvero capita e in un gruppo di amici, quindi è stato davvero bello. E poi ho incontrato voi. È stato qualcosa di emozionante scendere in mezzo a voi e ricevere abbracci da quattro persone, firmare i fogli, firmare quaderni, firmare una fascia elastica, firmare un casco cioè mi avete fatto sentire importante vedere che voi vedendomi scoppiavate a piangere sì non è bellissimo da dire però così è stato però dalla gioia dal riconoscimento vedere il, proprio l'apprezzamento la, verso di me nei vostri occhi è stato qualcosa di, che proprio mi ha riempito il cuore io ho passato due, due ore e mezza in mezzo a voi e davvero c'è cioè, mi giravo verso una persona e mi abbracciava, mi giravo verso l'altra e mi riabbracciava, non mi avete lasciato un secondo, per me è stato bellissimo, mi sono sentita piena, sono tornata a casa praticamente volando e ancora adesso sono in un altro pianeta, ancora quasi non ho realizzato quello che davvero è successo, e ma soprattutto comincio a un po' realizzare quello che i miei video stanno facendo o che hanno fatto, quello che io con molta tranquillità mi siedo qui seduta per terra nella mia cucina e condivido con voi, vi parlo, vi dico i miei problemi, condivido con voi quello che sto passando, quello che mi dicono, quello che penso, quello che provo e non sono sempre forte, ho condiviso tantissime volte con voi le mie debolezze, non sapendo che questo vi poteva aiutare e poi ho scoperto che alcune mie parole, anche io pensavo magari frivole o comunque non destinate a ah, ok questa parola aiuta questo, cioè non pensate, Invece ho aiutato tantissime persone e vedere tutte voi, tutti voi, lì per me, per strapparmi un sorriso, per abbracciarmi, per stringermi, per guardarmi, per toccarmi il culo, tra tanti mi avete toccato il culo, è stato bellissimo, mi ha riempito il cuore e davvero è qualcosa che i meet penso che siano qualcosa che farò molto più spesso e infatti penso che il prossimo sarà a Rimini, a Rimini Wellness me l'avete chiesto se ci sarò, sì sarò a Rimini Wellness dal venerdì alla domenica quindi faccio due giorni e mezzo e sarò lì, sarò allo stand di Physio Store comunque poi ve ne parlerò più avanti dove mi potete trovare tutto e sarò con tutti gli altri, ci organizzeremo non vi preoccupate, non vi abbandoniamo Gli youtubers prenderanno controllo del Rimini Wellness e sarà bellissimo ci divertiremo tantissimo quindi dopo questa giornata dopo questo video io continuo a volare sulla mia bollicina vi ringrazio davvero di cuore a tutti quelli che sono venuti a tutti quelli che mi hanno lasciato un pensierino a tutti quelli che mi hanno lasciato una lettera grazie davvero, mi avete riempito di gioia